Sì, grazie Presidente. Eh, io sono veramente contento di votare questa, questa delibera perché questo è, dopo tanti sacrifici, dopo tante difficoltà, i cittadini a Roma inizieranno a vedere il cambiamento, inizieranno a trovare degli autobus nuovi per le strade. Il percorso che abbiamo effettuato è stato un percorso. Che Okay. il eh, percorso che abbiamo effettuato attimo, è stato un percorso eh, so che chiedete chiarimenti sulla possibilità di intervento più volte nello stesso gruppo sì, articolo 72,2 non prevede espressamente uno per gruppo potete intervenire in dichiarazione finale vado Vado avanti? Allora, eh, continuo il mio intervento, eh, ripeto, sono, siamo veramente molto contenti di, di votare questa delibera, eh, è stato un percorso molto molto duro e molto difficile, eh, abbiamo presentato gli atti in tribunale a settembre eh, 2017, eh, il, il, il nuovo organismo che abbiamo nominato in Atac nella persona di Paolo Simioni ha fatto un lavoro straordinario, lo voglio dire qui in aula, perché è stato un lavoro veramente eccellente. Tutti coloro che eh, ci dicevano cioè, di, di questo concordato preventivo eh, dicevano sempre ma no, non gliela farete, è un'azienda un che ha 1.30 milioni di debiti, eh, è un salto nel vuoto non gliela farete mai, e invece, piano piano, con molta calma, un percorso molto lungo e difficile, ripeto, durato più di un anno e mezzo, ma siamo arrivati alla conclusione positiva di questo percorso. Eh, è stato un percorso molto duro, in questo periodo eh, ogni cosa di straordinario doveva passare attraverso il Tribunale, per cui è stato tutto molto complesso è difficile, ma nonostante questo nel 2018 siamo riusciti a ottenere maggiori incassi dalla vendita dei biglietti e dalle multe effettuate per coloro che prendono l'autobus senza biglietto. Eh, ci ritroviamo a votare questa delibera e a brevissimo arriveranno dei nuovi autobus, lo ripeto, nel piano di rilancio di Atac, che è il fulcro, il centro dell'attività di questa amministrazione che i creditori hanno votato positivamente. C'è l'acquisto di 789 autobus nei prossimi tre anni e i 227 sono quelli che andiamo a votare adesso. Io sono particolarmente orgoglioso di questo lavoro, Bre a brevissimo i cittadini inizieranno a vedere i risultati Balma, anche per strada. a concludere. Concludo, Grazie. per cui votiamo favorevolmente a questa proposta di delibera. Grazie.